Oggi abbiamo relazionato in Commissione Vigilanza ai commissari di maggioranza e di opposizione tutta la parte di attuazione del governo regionale per i vari e singoli assessorati per verificare quanto è stato realizzato e quanto ancora deve essere realizzato. Tra i vari assessorati abbiamo verificato come per esempio il CUP online che era una richiesta del Movimento 5 Stelle già nella passata legislatura sia stato attuato. Ora verificheremo col passare del tempo quanto e come funziona e se funziona. Staremo molto attenti a quanta parte dedicherà l'assessorato alla sanità allo sviluppo di, questo, di questa piattaforma. Abbiamo verificato come non tutte purtroppo le partecipate in diretta abbiano inviato l'obbligatoria in relazione alla, alla Giunta e quindi alla Commissione Vigilanza. Il futuro della commissione di vigilanza convocherà tutte le partecipate in dirette che non hanno inviato questa relazione per chiedere le ragioni e quali sono le motivazioni per cui questo adempimento non è stato mantenuto da parte loro. Abbiamo fatto un plauso alla protezione civile soprattutto per la gestione della crisi umanitaria legata alla guerra tra Ucraina e Russia. È necessario evidenziare quanto ha funzionato anche perché è un organismo regionale. Per quanto riguarda gli altri assessorati, esistono molte criticità che speriamo vengano risolte. Penso, ad esempio, alle borse di studio che sono in mano all'assessorato all di Pietro Quaresimale. Speriamo che ci sia una maggiore celerità nell'erogare le borse di studio, perché mettono in difficoltà molte famiglie abruzzesi. Lo cerchiamo di fare ogni volta in, in Consiglio regionale. Purtroppo questo è un procedimento molto lento, vorremmo che fosse molto più veloce. Infine posso dire che questa relazione è passata a maggioranza dei voti, verrà inviata in Consiglio regionale per la definitiva attuazione e approvazione da parte del Consiglio, speriamo nella prossima seduta del Consiglio regionale. Un lavoro che racchiude il lavoro di un anno intero, una reazione degli ultimi sei mesi ma è il lavoro di un anno. Abbiamo elencato tutti i punti che la Commissione Vigilanza ha attenzionato, alcuni di questi anche molto gravi, che hanno visto insomma, ma dei passi indietro in, provo a ricordare per esempio una delibera della ASLE di Pescara che è stata revocata. Vuol dire che la Commissione Vigilanza ha lavorato bene, ha attuato bene il suo ruolo di eh, controllo e vigilanza di tutte le partecipate e controllate della Regione Abruzzo. Continueremo nel nostro lavoro anche nel 2023, sperando di una maggiore collaborazione da parte di tutti i commissari, di maggioranza e di opposizione. Grazie.